Se hai aperto questo video, molto probabilmente vorrai sapere cosa ha pensato e cosa ha detto Zio Michael la prima volta che ha visto questa scarpa. Ma le regole di YouTube le conosci e purtroppo non posso dirtelo subito, quindi senza perderci in chiacchiere, andiamo all'unboxing. Che colpo basso per tutti gli sneakerhead questa box. Sono sicuro che anche tu hai pensato a copparle anche solo per questo, ma ti consiglio di guardare questo video fino alla fine se stai ancora pensando se prenderle o meno. La storia di questa release è breve. La stampa che hai appena visto richiama una foto dell'84 resa iconica poiché stampata su tutti i tag delle prime Jordan 1 High. E successivamente presa riferimento per la silhouette dell'omino che salta più famoso al mondo. Ulteriore riferimento alla foto di Jordan è la colorazione stessa che simula i colori del tramonto sui palazzi di Chicago. Non è la prima volta che Nike rilascia una colorway con queste reference, infatti la prima è la Jordan 29 Photo Reel del 2015, release tanto rara e costosa quanto discutibile. La tomaia è composta da pelle bianca nei pannelli interni e denim multicolore nei pannelli esterni. Il gradiente del denim non è disposto in maniera speculare sulle due scarpe, ma al contrario. Completano la parte superiore lo swoosh, il collar e i loghi neri. Piccola postilla per il wings laterale in vinile applicato a caldo, quindi fai conto che sia già andato via. Avrei preferito di gran lunga un logo ricramato. L'intersuola ingiallita ci sta molto bene, ma purtroppo si perde nella sola nera. Contrasto troppo forte a mio gusto. I lacci non sono uguali ai soliti lacci neri Jordan, ma sembrano come laccati o comunque lucidi in alcune sfumature. Considerando il colore della linguetta, io preferisco quelli bianchi inclusi nella box, ma per l'on fit li allacceremo spaiati per lasciar scegliere a te la combinazione vincente. <tose> Come al solito, se ti è piaciuto il video, io ti invito a iscriverti al canale e attivare la campanella, metti mi piace e commenta con la scarpa che vedere nel prossimo video. Io e Raffo ti salutiamo e alla prossima storia. No, sì. Oh, è oh. un clickbait.